ciao ragazzi bentornati su aligabo.it io sono gabriele e oggi continuiamo il nostro progetto con le vlan nello specifico vedremo come realizzare una intervlan questo ci darà la possibilità di poter mettere in comunicazione anche vlan differenti prima di cominciare però vi lascio qui in alto il link al video in cui abbiamo realizzato questo schema nel caso ve lo siate persi bene ora possiamo iniziare per realizzare la nostra intervlan innanzitutto abbiamo bisogno di un router che inoltrerà le richieste da una VLAN all'altra. Quindi prendiamo il router e posizioniamolo nell'area di lavoro. Dopodiché colleghiamo il router allo switch. E' usato la porta Gigabit Ethernet. Configuriamo la porta dello switch in modalità trunk e abilitiamo il traffico delle VLAN che ci interessano. Quindi nel nostro caso la VLAN con i D10 e 20. Ok. Torniamo sul router, accendiamo la porta, andiamo sulla linea di comando e facciamo la nostra configurazione. Partiamo dall'inizio, quindi usciamo dalla modalità corrente. Torniamo su enable, che possiamo contraddistinguere dal cancelletto, quindi diamo il comando configuration terminal. Poi il comando interface gigabit ethernet 0 slash 0 slash 0, /0. ID della VLAN, quindi 10. A questo punto sul prompt dei comandi vedremo la dicitura config su bif. Quando siamo in questa modalità possiamo dare il comando encapsulation1 q e l'id della nostra VLAN, quindi 10 dot 1q è un protocollo utilizzato dalle vlan in particolare un protocollo di trunking, tra i più utilizzati e supportati dai venditori di apparati la sua funzione detta brevemente è quella di aggiungere informazione ai frame ethernet questo serve per poter identificare la vlan del mittente ok ora torniamo alla pratica diamo un ip address per esempio 192.168.10.254 è la maschera di sottorete, classica 255.255.255.0. Dopodiché diamo il comando no shutdown e la prima è fatta. Ora configuriamo la seconda interfaccia quindi interface gigabit ethernet 0 0 0.20 diamo il comando encapsulation 1q 20 e diamo l'indirizzo ip all'interfaccia per esempio 192.168.20.254 è la classica maschera di sottorete poi diamo il comando no shutdown e abbiamo finito di configurare dopodiché se volessimo vedere le varie configurazioni Torniamo nella modalità Enable e diamo il comando show running config. Eccole qui. Bene, arrivati a questo punto non ci resta che configurare su ogni computer il default gateway. Nel nostro caso per la VLAN 10 abbiamo come default gateway l'indirizzo IP 192.168.10.254 Mentre per la VLAN 20 l'indirizzo IP è 192.168.20.254. Ora non ci resta che provare la comunicazione tra le due VLAN. Quindi facciamo una prova. Solitamente il primo pacchetto non va a buon fine. Ma il secondo, come vedete, è arrivato a destinazione. Con la modalità Simulation possiamo anche vedere tutto il percorso quindi dal computer passando poi dai due switch sul router di nuovo sullo switch e finalmente a destinazione per poi fare il percorso a ritroso anche per questo video ragazzi è tutto in descrizione vi lascio come sempre lo schema e ci vediamo alla prossima ciao